Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Nel video di oggi andiamo a parlare di bike fitting. In questo video mi sentirete parlare poco proprio perché sono andato a farmi mettere in sella nello studio di 4Performance che... Tra qualche secondo vi farò vedere e vi farò vedere direttamente come fanno loro una seduta in sella dalla visita che sono andato a fare prima di mettermi in bici al vero e proprio posizionamento in sella. E quindi vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché solo alla fine poi scoprirete cosa c'è in servo. Per voi riuscirete a vedere nel dettaglio, oltre alla visita che vi ho detto prima, il mio posizionamento in sella dalla posizione dove sono partito ai piccoli cambiamenti che abbiamo fatto fino ad arrivare alla conclusione finale e come è cambiata la mia posizione in sella prima e dopo. Non vi anticipo altro e vi lascio al video. Buona visione! Come prima cosa siamo andati a trovare la posizione ideale per le tacchette. Quali? La quinta testa metà quindi la base del quinto dito e la base del primo dito. Quindi l'osso più esterno e l'osso più interno del piede. Questo è l'osso più esterno. Questo è l'osso più, più interno. Sì. Può essere anche un filo più sopra? ed ora vediamo il motivo perché viene posizionata così di base una tacchetta come lavoriamo noi viene posta questo è il centro della tacchetta okay. Okay? il centro del, del, dell'ovale grigio mm -hmm. io adesso riporto il centro esatto della quinta testa il centro esatto è la tua prima testa sulla suola okay. e di base per un amatore, per un professionista, per una donna per una signora, indipendentemente dagli obiettivi la base, in punto di neutro va praticamente sulla linea passata per questi due punti qui okay. il centro della tacchetta posto sulla linea passante per questi due punti qui come vedi questa è molto avanzata dopo vi spiego cosa comporta una tacchetta molto avanzata ed ora prima di salire in sella si va a fare una piccola visita per fare un check generale di tutto il corpo Mi sente sul lettino quando è su di qua e Lorenzo, con la bici, cosa ci devi fare per fare gare, giri, giri con l'idea di fare gare, diciamo. Quindi oh, giri sì, abbastanza indesima. Sì, sì, che battuto di gare. Esperienza passata come bici. Senti, rilassato. Infortuni poi. Troppi. Oh. Rifletti. Bianchi no, per a posto. Mi fio di ginocchia sul dai vaccino tre volte come fa un ponte sul bene del giallo giù. La domanda degli infortuni non è stata fatta a caso perché dolori a schiena o a ginocchia sono degli infortuni tra i più comuni fra i ciclisti. quindi dal lettino okay. Thomas Test, quindi chi si sul porto del lettino qui okay. si nipo la schiena, lasciamo le cosce e le Noi facciamo sempre un test al di fuori della bici ok? di test, di una di stentazione per vedere se una persona presenta agli agli l'alto Ok? e perché è stata fatta questa visita prima di salire in sella? Diciamo, possiamo sempre in testa capire che andiamo davanti, ok? Si presenta appunto dismetterie inferiori come a livello di flessibilità muscolare, forza muscolare se comunque presenta delle dismetterie, anche dei okay. muscolare che si trascina dalla vita quotidiana o anche dal lavoro in maniera che se vogliamo delle cose strane e difficili possiamo ricondurle Anzi, atteggiamenti con tutte le cose che abbiamo visto. Qui mani in fianchi, colpiti, risaggio piede piedi scuola. Ultima cosa con le mani poi verso il punto di piedi. Ok. Usciamo pure. Andiamo. Prezza. Io metto eh, ecco come questa della scheda anteriore okay. ok e quando faremo delle variazioni alla vista che faremo scendere quindi la ruota anteriore ok si alterà ok e questo è Retool ovvero il programma che viene utilizzato per fare le sedute di messa in sella e dopo vedrete tutti i dati che ci riesce a fornire fammi che dall'acqua questa posizione uh, no, no. non mi metto che non la tacchetta, per come era regolata prima, eh, hai visto i due punti. Ed ecco cosa rischiavo se mantenevo quella posizione di tacchetta. Io adesso sono andato tutto indietro e nonostante ciò sono ancora avanti rispetto ah, a okay. due punti. Quindi prima erano tutti avanti, okay. quindi eh, non voglio neanche in L'idea è una tacchetta avanzata porta ad una pedalata molto instabile, pedalata significa estensione e flessione. Quindi se io devo estendere e tornare a flettere, sono molto instabile, soprattutto reti con muscolature non adeguate. Se io alzio la cavetta, do maggiore do maggior stabilità, mi affatico molto meno precocemente rispetto a prima e coinvolgo maggiormente la muscolatura responsabile della spinta, guardate più. Una tacchetta tanto avanti sollecito tantissimo col faccio il primo libro, il colpaccio del ciclismo non è un muscolo fondamentale ok? è importante ma non è fondamentale è una fibra muscolare completamente opposta rispetto a quella di ciclite in giro quindi sono muscoli forti e resistenti per la figura, altra premessa il ciclismo è uno sport simmetrico è una disciplina simmetrica Okay. Okay. Però non è sempre detto, anzi non è sempre detto, è una supposizione e eh, è un pensiero eh, andare a valutare solo un lato pensando che il controraterale sia uguale okay? nel 80% dei casi in una percentuale molto grande non tutti siamo simili. quindi analizzare un lato e anche l'altro ci permette di non supporre ma affermare se ci sono differenze in termini di rotazioni e spostamenti laterali cioè, rotazioni che comportano la maggior parte delle volte un arco più flesso e più avanzato in più sofferente per contro un arco più esteso e più arretrato okay? questo lo valuteremo girando la pedana okay? okay. quindi prima lato destro senza smettere senza interrompere la tua pedalata andiamo a vedere il lato sinistro e poi ragioniamo sui numeri perché ragionare su dei numeri dopo vedrai tanti numeretti che poi ti spiegherò nel dettaglio Cosa, numeri, cosa sono questi numeri qui? E... ci dicono come tu pedali. Okay? E... Tool è un sistema molto valido, molto avanzato, noi utilizziamo dal 2009, io ho fatto il 2011, il primo elettro è arrivato in Italia, l'hardware e il software sono rimasti pressoché identici. Lui ci dà dei numeri espressi in angoli e distanze che ci dicono i tuoi movimenti, ok? Flesso e estensione, movimenti laterali, inclinazioni, quindi movimenti laterali, quindi più o meno stabilità di ginocchio, inclinazioni verso dentro, verso fuori e quindi ci danno dei dati oggettivi su cui fare delle valutazioni ma soprattutto fare delle variazioni sulla bici, perché io posso guardare i numeri e dire Lorenzo mi sembra alto, mi sembra basso, mi sembra tanto arretrato, tanto lungo, ma il tanto per me assume un valore, per lui assume un altro, per te ne assume completamente un altro. Okay. Per te magari sono centimetri, per me tanto sono millimetri. Okay. Quindi avere dei dati oggettivi, Lorenzo, ginocchio avanzato di 10 mm, 10 sono per te per me per adesso, per tutti. Okay. ok? Poi i numeri sono una cosa, le sensazioni tue sono un'altra, e vedremo un po'. Ora lo metti in posto con le mani sulle tele e adesso sto applicando dei semplici velcri adesivi rotondi su dei punti ben specifici del tuo corpo, indipendentemente dal sistema la differenza la parte il tecnico che applica questi marker. Direi che pure inizierà a tutelare. Esatto. Ma sulle leve. Siamo partiti da una posizione che a me sembrava corretta, mi sembrava di star bene in bici e rimanete fino a fine video perché rispetto a queste immagini vedrete di quanto cambia. E dopo la prima parte di pedalata ascoltate bene cosa è saltato fuori. Diciamo che possono raggiungere avanzamenti e angoli ottimali con una rotazione o con una tutt'altra rotazione di bacino. Io posso avere l'arto inferiore flesso di top gradi e avanzato di top millimetri rispetto al piede assumendo una rotazione di bacino così una rotazione così il mio arto interiore rimane invagliato ma una rotazione così rispetto a una rotazione di bacino così retroversione contro anti-versione cambia completamente il comfort e soprattutto la resa in bicicletta a livello di resa muscolare tutto il comparto anteriore e posteriore della muscolatura della coscia parte dal bacino ok ok se io ho un bacino che con la cellula posizionato in questo modo qui mi sta ruotato completamente verso dietro quindi in questo modo avrò allora, un quadricidite che origina da qui e si inserisce qui sotto, che è allungato, i due capi articolari sono allungati, ok? Se io devo esprimere il potenza sui pedali devo avere un atteggiamento completamente opposto. Stessa cosa se io voglio fare rendere meglio il gluteo. in bicicletta. La situazione eh, premesso che la bontà di questi dati sta alla base di come vengono applicati i singoli marca nel tuo, nel tuo corpo, okay? ok? La tua situazione è buona ma solo a livello di numero, ok? okay. Lo vediamo in molti casi perché Lascia stare che verde significa bene e giallo significa male, non okay. è sempre così, okay? Red Bull, la casa madre, dà dei range articolari a cui fare riferimento. Però come vedi sono dei range molto ampi, che noi comunque dopo tanti anni, io e altri anni che faccio questo lavoro qui, un'analisi del sangue. Sì, ma l anaglia l anaglia non li ne vogliamo neanche più. più. Ci basiamo su un database nostro e su esperienza e soprattutto eh, sensazioni della persona perché i numeri sono una cosa ma le sensazioni della persona sono completamente un'altra. In questo caso, eh, come dicevo prima, la rotazione del vaccino lui non riesce a darla. Ok. okay. E questa è una cosa soprattutto con l'avvento di selle di ultima generazione, chiamane così, corte, waved, quindi curve, appunto per facilitare la rotazione del bacino verso avanti. Come si muove il bacino diventa determinante, ok? okay. E sei abbastanza simmetrico, okay? ok? in questo caso dire abbastanza vuol dire tutto e niente, e lui ti quantifica quanto sarei simmetrico o meno. Prima cattura lato destro, prima cattura lato sinistro. Nella corona centrale c'è il delta, quindi la differenza tra un lato rispetto all'altro. La differenza grande nel tuo caso, tutto questo si riferisce a caviglia, ginocchio e aca tutto il compatto dell'alto inferiore. Okay. Quindi tutti i movimenti di flesso e estensione di caviglia, ginocchio e anca. Okay. Poi il sistema entra nel dettaglio tra flesso e estensione e mobilità totale della caviglia, lui ci dice l'angolo della caviglia nel punto più avanzato, più basso e più arretrato della pedalata. Okay. Se vai a guardare la mobilità totale della caviglia, la mobilità è uguale, ma ecco il minimo, si riferisce all'angolo più chiuso della caviglia durante tutto l'arco di pedalata. L'angolo più aperto durante tutto l'arco di pedalata. La caviglia sinistra lavora molto chiusa, così come il taglione fosse basso. La caviglia destra si vede anche ad occhio lavora molto, molto meglio. La differenza è molto grande, lascia stare a livello di mobilità, sono, sono identiche, che una è orientata molto più così, l'altra è orientata molto più nel senso. Hip to foot lateral offset significa hip to foot, dall'anca al piede, lateral offset, distanza orizzontale. Il valore più negativo è il lato dove tu sei maggiormente spostato. Okay? Okay. Questa, è una bella differenza. Questa è una bella differenza. Questo può essere dato da, eh, nella maggior parte dei casi, per esperienza, o da conformazione tua, abitudine tua, abit vizi sbagliati precedenti, o da una sella simile che purtroppo non ti dà stabilità di bacino. Quando una sella ha una superficie, piatta, il bacino fa quello che vuole, una sella più curva, può essere un avvento arduo, non di sicuro l'adaptive, la, ti danno maggiore stabilità, ok? Quindi in questo caso c'è chi ti direbbe, ah bene, però se io guardo all'immagine tua, io vedo un bacino parte completamente in retroazione, parte dritto per poi forzare completamente con flessione di rapide e un gomito quasi completamente esteso. Quindi questo tuo atteggiamento lo porteremo ad essere così, okay. ruotato avanti e Molto, molto probabilmente gli angoli iniziali, le distanze iniziali, non cambieranno. Okay. Questo è forse il caso più curioso, secondo me, da, da far vedere, perché tanti si aspettano una variazione grande a livello di numeri e poi quando si guardano il video finale dicono comunque differenza. Ok? In questo caso si muove il corpo su, su una bicicletta e come è la fisiologia muscolare soprattutto che non è niente di complicato però come si muove un muscolo e quanto e come si affatica un muscolo piuttosto di un altro è fondamentale, okay? questo per rendere bene i bici ma un muscolo che va in sofferenza precocemente Manda in sofferenza precocemente anche un'articolazione dove è ancorato, cioè, sì. dove origina o dove si sì. inserisce. Quindi eh, qui si tratterà di lavorare su questa sella inizialmente. Il contro di questa sella, eh, questa sella diciamo ha, ha pochi pro, ha molti contro, che una persona con il bacino tutto. Retroverso verso dietro, sì. tutto ruotato verso dietro, non sempre questa parte qui. Okay. Appena tu lavori sull'inclinazione della sella, il bacino ruota avanti. E cosa succede? Il pavimento pelvico e la zona del perineo, dove passa, no? dove passa il nervo, che va ad innervare tutta la zona dei genitali, va ad appoggiare e va ah, in piscina. Quindi andando a cambiare sella, sì. una già strutturata meglio, si migliorerebbe notevolmente? La si posizione? migliorerebbe notevolmente sia soprattutto la prevenzione che qua dentro per noi è la base di tutto, dall'amatore al professionista al signore che viene con l'elettrica di 70 anni che vuole uscire e divertirsi, ok? Chiaro. Perché come diciamo sempre è bello star bene a 20 anni, è bello star bene a 30, ma io voglio star bene a 40, a 50 e anche a 60, ok? Perché avere problematiche fisiche, articolari o muscolari per colpa di un errato posizionamento e stare male è una cosa secondo inconcepile. E cambiare sella sicuramente migliora la prevenzione perché una sella sicuramente con un foro con un canale centrale va ben strutturata ci sono selle molto deboli strutturalmente ci sono selle eh, come le nuove fisiche ad esempio molto strutturate che non hanno questo cedimento qui okay? quindi migliora la prevenzione sicuramente il comfort e anche la resa. Certo cambiare sella per come lavoriamo noi non significa riportare le misure perché questa sella ha una lunghezza, ha una forma, un'altra sella può avere anche la stessa lunghezza ma se ha completamente un'altra forma tu puoi appoggiare qui, sull'altra appoggi qui e qui si parla già di centimetri. E soprattutto su questa il tuo bacino parte in un modo, sull'altra parte completamente in un altro modo. Pari, cioè cambiando sella può anche essere che tu possa Cambia tutto anche cambiare a parcomal. Cambia veramente. Certo. tutto. Quindi il discorso dei centri anatomici a 70, noi diciamo sempre che non esistono. Non è che non esistono, non sono approcci standardizzabili perché. Ogni sella è completamente diversa da, da un'altra e soprattutto anche dalla struttura. C'è la manganese, c'è la R1, c'è la R3, c'è la 00 e indipendentemente dalla forma varia molto questa, la struttura, cioè, okay. Questo è quanto. Quindi le tacchette le teniamo così come Avanzamento antero posteriore, ma voglio aprirtene un po' di più. Altra cosa molto migliorabile, avrai notato anche tu eh, pedali molto con, con le ginocchia aperte. Retul, eh, una cosa molto, molto bella, poi mentre torni a pedalare te lo facciamo vedere in realtà, eh, ci dice il movimento laterale del tuo ginocchio. Questo è come avessi praticamente una, una penna, o una matita sulla rotola che disegna ogni ascesa e discesa del tuo ginocchio. Okay? Questo è come fosse il tubo piantone virtuale della BC e questo è il tuo ginocchio che ci dice se lavora internamente o esternamente. E quantificato in grado. ginocchio destro 8 gradi verso fuori, ginocchio sinistro 5 gradi verso fuori, con una mobilità laterale di 45 mm e 32 mm a sinistra, mobilità laterale questa, okay. quindi due ginocchia abbastanza instabili dove io lavorerei sicuramente su, su rinforzo muscolare al di fuori della bicicletta. Okay. Una persona non può pensare di premesso che il corpo si adatta a tutto, ok? Poi quello fisicamente più dotato, muscolarmente più dotato, non accusa problemi, magari un altro li accusa un po' prima, eh, però una persona non può pensare di stare bene in bici se non rinforza certi comparti muscolari in bicicletta non necessariamente solo quelli maggiormente coinvolti quali arti inferiori ma qui quindi curare una debolezza con maggior controllo ok perché da qui parte tutto ciò che va che c'è sotto okay? e anche la parte alta proprio perché per noi la prevenzione è fondamentale montiamo immediatamente l'avvento aria eh, la possibilità di avere delle selle test che ci ha dato fizzi premesso che qua dentro non vendiamo materiale l'interesse nostro l'interesse in tanti è vendere materiale l'interesse nostro è vendere servizi ok sono tutte selle test da far provare in maniera tale che uno prova immediatamente eh, la sensazione e poi si, si procura per foto suo con i riferimenti chiediamo se la riporta in maniera eh, pressoché identica ma soprattutto per il fatto che quando sì. vediamo certe selle per noi è... cioè tu sei destinato a cambiarla quindi cambiarla sì. adesso tra un mese, due mesi, tre mesi non cambia niente prima la cambi meglio stai cambiamo la sella e io secondo me apro un po' le scatole okay. la cosa che è adesso la sensazione di prima era di quasi frontarsi sulle leve adesso la situazione è questa oh, e quindi riesci anche a rilassare un po' i gomiti rilassare i gomiti non è questo è questo leggermente parissimo. un dito avanti tra dietro la leva i gomiti vieni di leggermente a porto. dopo la prima analisi che abbiamo fatto sono state apportate delle modifiche come il cambiamento della sella e le tacchette mosse leggermente già d'occhio si riescono a vedere le prime differenze quello che comporta una rotazione avanti di bacino sulla sua caviglia sinistra che aveva degli angoli molto chiusi nella parte la parte più che altro di propulsione, quindi da sopra verso avanti era molto schiacciata adesso in un minuto di cattura si è aperta di 3 gradi sopra e 4 gradi verso avanti non male, in un minuto. A parità, di, a parità di angoli identici a prima e di mobilità identica a prima, però tu, sei tutto, tutto più ruotato avanti La bici non è assolutamente piccola, ti la senti quasi più corta, ma perché ci sei più sopra tu. Prima eri dietro alla bici, adesso sei sopra la bici a livello preventivo è bella l'infiniatura così però in ottica lunga e distante l'obiettivo è non gravare su questa parte qui dove passa, dove passano i nervi che ne erano le ultime due dita e le ultime tre dita è mi metto così sì, perché non ci però più una cosa che lo... anche noi. è una cosa da fare saltuariamente okay? però se fai un'uscita lunga cioè, esatto questa è una posizione standard diciamo in cui anche il di questo cerchi più esatto, un po' più di linea di tra e il corso okay? scaricare il peso qui e questa parte qui dalla più laterale senza fare angolo strani tra l'avambraccio e il corso la percezione del tuo che senti è che tu in giochi occhi è pesata ma questo tu è il punto di pressione particolare ma gli spedisci la pressione, il punto di vista del palmo non niente prova ad andare in presa bassa come senti la stella? fermati pure i piedi a terra mi vanno a cavallo ultima modifica sull'inclinazione della sella signori funziona meglio, la di me è un po' più... si è meglio anche qua, si vede anche ottimo forse quello che mi viene a fare adesso è eh. bravissimo, soprattutto sì, la sella senza morire davanti, della parlare di stare con gli italiani. Per poter stare ho avuto tanti momenti di non portato Il problema, problema sta tutto qui. Se uno parte di suo così, ovviamente la partita in antiversione è tale, ok? Come che è un po' lo perdo come me, ok? Non gran forza a livello addominale, un gruppo un po' più forte, ti porta in ipergolosi, anche in versione del vaccino. Infatti, lì c'è ho bisogno di, di avere sempre molto inchinato per ruotare dai sì, Sono molto bloccato. Quello che per te è facile, per me è difficile, okay. però nel me ciclismo, meglio per te. Qui stiamo rilevando le misure della bici. Adesso Alessio ha disegnato il movimento centrale della bici per avere il centro perfetto del movimento centrale. Adesso ha disegnato il manubrio per avere il centro perfetto del manubrio, il filo superiore della sella, dal suo inizio fino alla sua fine, quindi per avere l'altezza della sella e le varie distanze o di frontali e verticali che partono. Misure di stack and reach, quindi misura di serie sterzo sopra, serie sterzo sotto. Stack and reach sono le misure di telaistica della bici, del telaio, dal momento centrale alla serie sterzo orizzontale e verticale. Disegno delle leve. Dopo aver disegnato la bici, la bici completa, questa si chiama Pennazine, salvi da bici, hai subito, immediatamente, le misure della tua bicicletta, al il e... E tra bicicletta. poco andiamo a vedere la differenza di posizione tra prima e dopo. So che eravate curiosi nel vedere il risultato. Nella record che verrà stampato successivamente, viene nel dettaglio ispirato come vengono prese queste misure e a cosa si riferiscono. Okay? Da dove vanno fino a dove? Da dove partono fino a dove arrivano. Ovviamente sono misure individualizzate per questa bici con questi componenti. Okay? Sono misure interne che solitamente se qualcuno muove qualcosa o il classico meccanico che va a fare la tocca qualcosa da lì si torna qui sul banco a livello davanti e dietro e le riportiamo precise al millimetro e al decimo di là. posizionamento in sella finito ringrazio Alessio e Enrico per avermi aiutato a migliorare la mia posizione se volete usufruire anche voi del vantaggio che avete nei negozi di Decathlon del Nord Est ovvero Decathlon San Piero, Belluno, Olmi e Bassano per venire a farvi mettere in sella oppure per analizzare la falcata, venite pure a trovarli nello studio di 4Performance che si trova a Piazza Gildo di La Gondier a Pederoba. E io approfitto e vi ringrazio per la mattinata che abbiamo passato assieme, per la bella esperienza. Grazie, Grazie a te. Sicuramente nei prossimi mesi non risenterò più di vari dolori quando sono in sella.